Ne sono sicuro. Ma perché il Lord Mecha ha deciso di nascondere proprio qui il sigillo? Fa troppo caldo. Ecco, è esattamente sotto di noi. È nelle fosse ardenti? Non me lo dire, lì sotto farà ancora più caldo, non è vero? Lasciate fare a me. Conosco questi tunnel come le mie tasche. Eh, uh, Reef, non dimentichi qualcosa? No, perché scusa? Perché nelle fosse ardenti ci sono tantissimi Morcogon. Ah. Uh... Già, e allora? E allora? Tu hai il terrore dei Morcogon. <ride> è così da sempre. Da piccoli giocavamo spesso lì sotto e lui ne usciva urlando. Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo. E non è vero che ho paura dei Morcogon. <ride> <ride> Eccolo lì, è il sigillo. Dobbiamo solo attivarlo? Così poi possiamo andarcene Non che non mi piaccia, qui mi piace È forte e non fa paura per niente E io pensavo non potesse andare peggio E ora al posto del pavimento c'è la lava Riff, vincerò io! Sono più veloce del vento! Eh? Aaron, ti avevo detto di restare con gli altri Questo è l'ultimo sigillo della mia missione e voglio trovarlo da solo! Questo ragazzo deve rilassarsi un po', altrimenti esploderà! Non preoccuparti, lo aiuto io! Uh -huh. Primo, vento, uno, fuoco, lento! Come fai a essere il primo se il sigillo non è qui? Guarda, il mio bracciale dice... Sta dicendo... Eh? Qualche robente idea? Me ne andrò da qui e fermerò Xator! Ultimissima! Il fuoco non è così forte, dopo tutto. No. Gillo si trova lì Come arriviamo laggiù? Segui il mio piano Ascolta, sinistra, salto, sinistra, scivolo Salto, scivolo Che cosa hai detto? Sinistra, salto, sinistra Scivolo, salto, scivolo È il tuo turno Allora, scivolo, poi sinistra, poi... Oh, oh, ah, oh. Oh, il tuo piano fa male al posteriore Siamo, siamo precisamente dove dovremmo essere? Nel tempio della prima regina del regno del ghiaccio. Proprio di fronte. al sigillo del ghiaccio. Qui. Uh, solo i glaciali riescono a rendere la grandiosità noiosa. Uh! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh. Mm. Ah! Come fai ad essere sicuro che sia la stanza giusta? Credo sia proprio questa. Guarda, eh. Gratus. Oh? Siete in ritardo, guardiani! <ride> non riuscirete mai ad attivare quel sigillo! Kratos! Di... No! No! Non esiste! Non mi hanno rotolato, sbattuto, urtato e scaraventato in questo folle Tempio del Vento per niente! Io non ti lascerò toccare quel sigillo! Zotobo! Trek si è davvero arrabbiato! <ride> Aaron, pensavo seguissi le tracce di un sigillo Lo sto facendo, guarda uh! <ride> <ride> <ride> Come ci riesce? A fare cosa? Che succede? Qualcuno è caduto? Sono io, sto cadendo Tranquillo, Trek, Aaron fa solo il tempestoso <ride> Ragazzi, il sigillo, seguitemi Eccolo! Secondo il mio ultrabracciale, e il sigillo è proprio lì di fronte. Dietro questa roccia? No, non c'è niente. Non toccarla! Quello è il cuore del regno! La roccia in assoluto più sacra del. Ehi! Hey, guardate lì! Il simbolo della roccia Mecha, e il sigillo è sicuramente all'interno. Ok, quindi dobbiamo solo spaccarla e aprirla! Spaccarla, ma è il cuore del regno della roccia! La roccia più sacra del... Spaccala! Spaccala! Spaccala! Ma... Spaccala! Spaccala! Spaccala! Oh... Va bene. Morak, spacca il cuore. A quanto pare. Sì! Addio, cuore. Yeah! Toro furioso! Grazie, Torak. Oh! Oh! <ride> Conosco bene questa miniera. Andrò io a cercare il sigillo. Voi intanto tenete credo occupato. Faremo ancora prima se vengo anch'io. Andiamo, Trek. Seguimi. Riff. Guarda. I sigilli. L'abbiamo trovato! L'ho trovato prima io! Come vuoi, ma adesso lascia fare a me. Mm. Eh? E se lo attivassimo contemporaneamente, eh. Eh. Cosa? No! Eh. Ma perché l'hai fatto? Soccom... Oh! Hey.